dicevamo, eh, questa è la tabella riepilogativa che ho fatto una piccola tabellina che vi indica quelle che sono le cappe biologiche, ok? Le vediamo, anche se a noi interessano meno in termini, cioè nel senso che non sono dispositivi di protezione collettiva e quindi le norme anche tecniche che regolamentano queste cappe sono un po' così borderline, cioè nel senso che tutte le norme, la N12469, la 14644, cioè fanno riferimento poi alla fine alle cappe by hazard per lo più, perché lì, perché si lavorano i patogeni, quindi è lì che è la parte importante, però sono poi rapportabili vengono rapportate a quelle che sono le cappe biologiche, che si distinguono in due grandi famiglie, le cappe a flusso orizzontale e le cappe a flusso verticale. Ok? Queste sono le due famiglie, cioè c'è proprio un video tra cappe biologiche di questo tipo. Quelle che vedete sulla sinistra, le cappe a flusso orizzontale, altro non sono, chiamate in inglese outward, sono cappe che eh, vengono utilizzate quando abbiamo la necessità di avere sterilità del prodotto e basta. Non abbiamo in alcun modo, in nessuna di queste tre tipologie, la possibilità di lavorare con patogeni, mai e poi mai su una cappa a flusso orizzontale, perché il flusso laminare, è sparato in faccia all'operatore al 100% quindi entra dal basso da dietro dall'alto da dietro da sopra come volete a seconda della tipologia di cappa passa attraverso un prefiltro di genere e poi un filtro epa principale che vedete ziglinato questa figura un po insomma questo rettangolino ziglinato quello è il filtro epa passa lì attraverso viene filtrata l'aria e va e corre sul piano di lavoro e quindi va in faccia all'operatore, ecco perché non si può assolutamente lavorare con patogeni. ed ecco perché non è una cappa di sicurezza biologica. Okay? Queste cappe sono, le trovate generalmente nella parte della procreazione medicalmente assistita, per esempio, eh, le trovate lì dove c'è bisogno di esterilità del prodotto e eh, la procreazione medicalmente assistita è una di quelle più importanti. Le potete trovare all'interno delle banche degli occhi, per esempio all'interno delle strutture, perché che sono cappe che in quel caso vengono lavorate in GMP e per GMP, eh, da questo punto di vista, non è solo per. Eh, cioè, in genere le cabine vengono equiparate a quelli che sono gli ambienti, anche per le norme. Quindi, quando si parla di GMP, quando si parla di verifiche. Eh, che sia un ambiente o sia un ambiente sotto K poco importa e quindi anche le cappe biologiche, le cappe di sicurezza biologiche sono soggette alla GMP. Cosa ci cambia a noi a livello tecnico? La cosa più grande di tutte, la differenza grandissima è il campionamento in termini di litri che dovete fare con il contatore particelle.